Nota di servizio prima di iniziare. Questo video è venuto una merda, infatti mi fa cagare e non so se metterlo su YouTube. Ormai però il danno è fatto, quindi se non vi piace ve lo prendete in culo. Secondo, se volete vedere una live che ho fatto io con Xevix e Derp TV, posso fare un montaggio e un riassunto di quella live, però non sarà con la videocamera e non sarà neanche con la mia schermata, ma con la schermata di un altro, cioè Xevix. Quindi se volete vederlo, scrivetemelo nel commento. Noi ci vediamo al video. Ciao. Ok, proviamo ad andare... No, aspetta, c'è il microfono. Ciao coi, e benvenuti in questo nuovo, fantastico, bellissimo video! Vaffanculo a tutti! Sì, è vero, sto malissimo però, chi se ne frega! Quindi iniziamo a fare tutti questi extreme trick bellissimi. Proviamo ad andare in un parchetto e iniziamo a fare i primi trick. Oddio, il signore! Guarda, guarda che rimane lì seduto. Sì. Io che cazzo ho fatto? Ah! No, cazzo. Ok, benissimo, saliamo le scale. Uh, questo era buono, secondo me. Vediamo. Saltiamo. Oh, e si, diciamo. Attenzione, direi di andarci a cambiare. Perché eh, voglio avere degli abiti più consoni. Oh yeah, il fisico, attenzione uh. eh. Vabbè uh, andiamocene da qua perché comunque Porco Cos'è cazzo è stato? No, no, torna un attimo indietro Wow No! No Cristo che palle! Kid, ma la decima che compro! Affanculo! Vabbè, eh, vabbè, io dopo questa me ne vado. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci Io direi che andare su queste scalinate è fantastico. Buonasera! No, Cosa c'ha <susurrei> questo? <slurre> Oddio oh, no, c'è un signore che mi sta menando! <reptgone> Eh? Però quando sfodero l'arma Cazzo non ritrovo più la strada per uscire Buonasera Io sono Enrico Pasquale Praticò Tutto a posto Che palle sta pula Cristo tu Dio Oddio Assolutamente Ui No Prima la BMX, adesso la macchina. Vaffanculo. Beh, Bene, ragazzi, questo fantastico video finisce qua. Se volete vincere una tazzina, come vi ricordo, come sempre, la potete vincere a 99 centesimi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un commento, mi piace un'iscrizione. E andate a fare in culo tutti. Pace sia, pace a voi, ciao. No, è vero, ho dimenticato che devo stare fermo perché la intro deve comparire. Ciao. Quindi, ciao. Ah e